Ciao da luci oggi faremo insieme il punto losanghe costi ma eh, con la piastrella esagonale la settimana scorsa ho pubblicato un cardigan proprio con due piastrelle esagonali il cardigan costi e eh, molti di voi eh, hanno trovato delle difficoltà con la piastrella quindi ho deciso di fare un tutorial solo esclusivamente dedicato alla piastrella esagonale del punto costi quindi partiamo subito con eh, il punto partiamo col fare l'anellino magico quindi ecco qui e la catenella per fissare una volta fatto l'anellino magico faccio 3 catenelle che sostituiranno la prima maglia alta e altre due maglie alte sempre all'interno del cerchio magico 2 catenelle di separazione altre 3 maglie alte nel cerchio magico 2 catenelle di separazione e altre 3 maglie alte nel cerchio magico. Facciamo questo per un totale di 6 gruppi da 3 maglie alte. Una volta ottenuti i 6 moduli da 3 maglie alte divisi dalle due catenelle non chiudiamo subito l'anellino centrale perché questa eh, lavorazione tende ad arricciare e voi potreste avere difficoltà poi a trovare bene le maglie quindi col cerchio aperto rimane tutto più eh, aperto invece di fare le due catenelle per chiudere il lavoro carichiamo il filo sull'uncinetto e nella terza catenella di inizio giro andiamo a fare una maglia alta cosicché da ritrovarci già al centro del nostro angolino ora cosa dobbiamo fare dobbiamo ricordarci di voltare sempre il nostro lavoro 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta voltiamo il lavoro carichiamo il filo e all'interno del nostro foro facciamo altre due maglie alte per un totale di 3: 32 catenelle di separazione questo sarà il nostro primo metà angolo andiamo nel prossimo foro e facciamo un altro angolo con 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte sempre nello stesso foro in questo modo 2 catenelle e ripetiamo per tutti gli angoli in ogni foro dobbiamo inserire 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte Arrivati alla fine del giro, come potete vedere, abbiamo fatto l'ultimo angolo, facciamo 2 catenelle e andiamo a concludere l'angolo di inizio giro, quello che avevamo fatto a metà. Quindi entriamo nello stesso foro e facciamo le tre maglie alte mancanti. invece di chiudere con le due catenelle carichiamo il filo e nella terza catenella di inizio giro ci agganciamo e facciamo una maglia alta così da ritrovarci al centro dell'angolo adesso stringiamo ecco il nostro centro ed andiamo a fissarlo con un ago tira fettuccia come vedete il lavoro già da subito inizia ad ondulare è normalissimo questo eh, questa piastrella ha proprio la necessità di ondulare altrimenti poi eh, non riusciremmo a ehm, piegare a l il nostro lavoro quindi è molto importante che onduli partiamo ora col terzo giro facciamo 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta e voltiamo il lavoro nello stesso foro altre due maglie alte questo è sempre il nostro metà angolo 2 catenelle di separazione ora nel primo foro che incontriamo facciamo 3 maglie alte Due catenelle. Ed ora andiamo a fare l'angolo. Tre maglie alte. Due catenelle. E tre maglie alte. Due catenelle. E ripetiamo facendo il lato in questo foro 3 maglie alte 2 catenelle e ripetiamo questo per tutto il nostro Um, giro quindi negli angoli 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte 2 catenelle di separazione sul lato 3 maglie alte 2 catenelle di separazione e ripetiamo l'angolo questo fino alla fine del giro una volta fatto l'ultimo uh, lato come potete vedere ho fatto le 2 catenelle e andiamo a concludere l'angolo iniziale con le 3 maglie alte mancanti sull'uncinetto, terza catenella di inizio giro, andiamo a chiudere con una maglia alta. Come vedete il lavoro inizia ad arricciare notevolmente, è giusto che sia così. Partiamo per il quarto giro, giusto? 1, 2, 3, sì, il quarto catenelle si parte sempre allo stesso modo si volta il lavoro 2 catenelle nello stesso foro quindi metà angolo partenza fine e angoli saranno sempre tutti uguali 2 catenelle di separazione ora qua sul uh, centro del lato ci sono queste tre maglie alte queste tre maglie alte non sono altri che come possiamo vedere da qua queste quindi l'inizio del rombo, ora noi dobbiamo andare a crescere e lo facciamo in questo modo. Filo sull'uncinetto, nel primo foro 2 maglie alte, una e due. Lavoriamo le tre maglie sottostanti, una, due e tre nel prossimo foro 2 maglie alte 1 e 2 2 catenelle di separazione ricordate sempre tra un modulo e l'altro ci sono sempre le due catenelle e andiamo a fare l'angolo 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte 2 e 3, 2 catenelle di separazione di nuovo andiamo a ingrandire quello che è la punta del rombo filo sull'uncinetto primo foro 2 maglie alte lavoriamo le tre maglie sottostanti e E nuovamente nel foro 2 maglie alte 1 e 2 2 catenelle di separazione e ripetiamo per tutto questo giro andiamo ora a iniziare il quinto giro 3 catenelle voltiamo il lavoro sempre nello stesso modo eh? 2 catenelle di separazione quindi questo giro è esattamente come quello precedente 2 maglie alte negli spazi lavoriamo le 7 maglie alte sottostanti e 2 eh, nello spazio che segue fino ad ottenere 11 maglie alte filo sull'uncinetto 2 maglie alte nel primo foro lavoro le sette maglie alte sottostanti e 2 nel foro che segue 2 catenelle di separazione e andiamo a fare l'angolo alte 2 catenelle 3 maglie alte 2 catenelle di separazione e ripetiamo quindi 2 maglie alte nel primo foro lavoro le sette maglie alte sottostanti 2 maglie alte nel secondo foro 2 catenelle e vado di nuovo nell'angolo continuo così per tutto questo giro ecco qui Vedete, siamo arrivati alla parte più larga del rombo. Adesso dobbiamo iniziare a stringere questo rombo e a creare le due punte per i due rombi futuri. Quindi partiamo con il sesto giro, se non erro. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, il sesto giro. Sempre l'angolo fatto nello stesso modo quindi le 3 catenelle, voltiamo il lavoro e facciamo le due maglie alte, così 2 catenelle. Ed ora nel primo foro non andiamo a mettere come prima, come nei due giri precedenti, 2 maglie alte, ma ne mettiamo 3 perché dobbiamo andare a creare, vedete, le punte dei eh, rombi futuri quindi andremo a stringere la parte ehm, alta del rombo che abbiamo già e andiamo a creare le due punte del, dei due rombi futuri quindi catenella nel primo foro 3 maglie alte 2 catenelle di separazione salto le prime due maglie del blocco da undici sottostante e dalla terza per sette maglie le lavoro tutte una due 3 4 5 6 e 7 2 catenelle salto le ultime due maglie e nel prossimo foro 3 maglie alte 1 2 e 3 vado a fare l'angolo e ripeto per tutti i lati allo stesso modo quindi angolo 2 catenelle nel primo foro 3 maglie alte 2 maglie alte salto le prime due maglie del blocco sottostante lavoro 7 maglie alte salto le ultime due con 2 catenelle e faccio nel prossimo foro 3 maglie alte ripeto per tutti i lati partiamo ora col settimo giro come vedete la piastrella arriccia moltissimo è giusto mi raccomando non andate in panico ma deve essere così tutta arricciata vedete perché deve piegare una parte quindi per essere piatta da un lato e poter piegare dall'altro ha necessità di essere così io intanto la piego così vedete bene la piastrella vedete sta eh, rimpicciolendo il rombo centrale ed ora andremo ad ingrandire i due neo rombi laterali in questo modo solite 3 catenelle voltiamo 3 maglie alte totali nell'angolo quindi 2 maglie alte le facciamo e la terza è sostituita dalle 3 catenelle 2 catenelle di separazione abbiamo questo uh, gruppetto da 3 maglie a destra del gruppetto facciamo 2 maglie alte nel foro Lavoriamo le tre maglie sottostanti, a sinistra del gruppetto, quindi nel prossimo foro, due maglie alte. Ora le tre maglie sono diventate 7-2 catenelle di separazione, questo invece dobbiamo rimpicciolirlo sull'uncinetto saltiamo le prime due e andiamo a lavorare le tre centrali del gruppo da sette sottostante solo le 2 catenelle di separazione saltiamo le due maglie sottostanti e nuovamente due maglie alte all'interno del foro lavoriamo le tre sottostanti nuovamente 2 all'interno del foro 2 catenelle e andiamo nell'angolo come avete visto stiamo ingrandendo questo rombo abbiamo chiuso questo avevamo iniziato con tre maglie alte finiamo con tre maglie alte e abbiamo eh, ingrandito questo quindi abbiamo fatto angolo 2 catenelle di separazione 2 maglie nel foro 3 maglie sottostanti 2 maglie nel foro 2 catenelle lavoriamo le tre centrali 2 catenelle saltando le ultime due lavoriamo 2 maglie nel foro 3 sottostanti 2 nel foro e di nuovo le catenelle di separazione per andare di nuovo nell'angolo. Ripetiamo questo per tutti i lati. Ecco qui, partiamo ora con il settimo giro, sempre l'angolo nello stesso modo, voltiamo il lavoro 2 maglie alte. 1 e 2 ora 2 catenelle ed andiamo ad ingrandire quindi saltiamo le tre sottostanti nel primo foro andiamo a fare due maglie alte lavoriamo le sette sottostanti 1 due, tre, quattro, cinque, sei e sette, due nel foro che segue, uno, due. 2 catenelle e con queste due catenelle saltiamo le tre maglie sottostanti nel prossimo foro 2 maglie alte una e due ripetiamo lavorando le sette sottostanti che diventeranno 11 con le due prima e due dopo quindi 2 nel prossimo foro 2 catenelle e andiamo all'angolo come vedete abbiamo chiuso l'angolo e predisposto perché ci siano qui un foro per il prossimo uh, gruppo da 3 che creerà un'altra punta qui un'altra punta e qui io adesso ho finito il filato lo devo attaccare allora facciamo in questo modo ecco qua qui ce ne sarà un altro nell'angolo che crea il forellino dove noi andremo a ricreare questo giro quindi in pratica l'ottavo giro sarà come, ve lo dico subito, il sesto quindi l'ottavo giro sarà come il sesto da qui in poi si procederà sempre nello stesso modo dopodiché per la no, il nostro cardigan non dovrete fare altro che chiudere a metà un lato e come vedete tutto l'eccesso di filato vi serve proprio per fare questo vi serve per poter piegare correttamente eh, il nostro lavoro Vedete in questo modo, se non facesse tutto quell'arricciamento non si potrebbe fare questa cosa, quindi è normale che arricci eh, il vostro lavoro. Io spero che questa, eh, questo tutorial sia stato un po' più chiaro mh, del tutorial eh, precedente eh, per quanto riguarda questa piastrella. Avevo dato per scontato che eh, avendo fatto già altri progetti con questo punto eh, fosse mh, per voi facile poterlo riprodurre così non è stato e quindi ho deciso di eh, farvi vedere il punto eh, in un tutorial a parte io vi saluto vi do un grosso abbraccio e vi invito al prossimo tutorial se non siete iscritti eh, iscrivetevi al canale Cliccate sulla campanella per non perdere le notifiche ai prossimi video. Ciao da Luci, a presto!